Lucia, hai deciso di passare tutta la giornata in bagno? Guarda che sono già le sette e mezzo. Sì, arrivo. Io sto uscendo. La colazione è sul tavolo. Vedi di non fare tardi che non voglio ricevere un altro richiamo dalla preside. Ci vediamo oggi pomeriggio. Sbrigati che sono già le sette e trentacinque. Ciao. il fiorino stamattina hai vomitato anche l'anima là dentro ma chi hai? stai male? perché si sentiva da qui fuori non starai scherzando? sembrava un concerto mi stupisco che nessuno l'abbia sentito da fuori il corridoio devo aver preso un virus a casa sono tutti malati ci può stare anche mio fratello più piccolo a casa con la febbre non ho altro che andare in bagno no, per favore risparmiaci i dettagli <ride> piuttosto statemi lottare. Tutte e due, non vorrei mettere a qualcosa, probabilmente hai trasportato tutti i gel di tuo fratello fin qua. Guarda che ieri siamo state tutto il pomeriggio insieme, mi dispiace per te ma ormai è troppo tardi, sei stata infettata. <ride> la campanella, muoviamoci che sentiamo in classe di tanto more, ti ce la può pagare? Ehi, sei tra noi? Sì, ti ho detto, probabilmente è il virus. Ma non sarebbe stato meglio se fossi rimasta a casa. Guarda che con Moretti serisco sull'interrogazione, lo sai. Che ci posso fare? Se mi becca Guarda che quello stronzo non gli frega niente se stai male, anzi, ci gode ancora di più. Dai, Eli Allora, Cardini, questo congiuntivo più che perfetto di Audire lo vogliamo scrivere o no? Non abbiamo la mattinata, cara. Um, ci sto pensando, un attimo. Ma non c'è niente da pensare, c'è da sapere. Lo sai o non lo sai? Sì, credo sia. Au. Audi. Audivis? Audi Audivisia? Audivis. Audivisse Cardini, Audivisses, Audivisset, ricordi? No, non ricordi, anzi, non lo sai perché non hai studiato? Però ora basta, è inutile che io continui a farti fare sceramuta, ora ti prendi un bel tre, così forse ti svegli e torni a riaprire qualche libro visto che ormai sembra chiaro che tutto il tuo impegno lo dedichi allo sport puoi andare? vai vediamo possiamo chiamare altri 15 anni per battere il record del mondo cerca di non farti venire un infarto prima è che ieri ho saltato l'allenamento devo recuperare è più di un'ora che questa invasata fa scatti ripetute senza un attimo di tregua oh. forse vuole superare la barriera del suono attenta che se continui così qualcuno potrebbe insospettirsi cioè? Magari, durante la prossima gara, ti faranno i controlli anti-ropping e scopriranno il vero motivo delle tue super prestazioni. Ti piacerebbe? Io prendo integratori e mi faccio il culo. Se non riesci a stare al mio passo, puoi sempre darti alle bocce. Ehi, come siamo suscettibili stamattina. Era solo una battuta. Da qualche tempo, la ragazza è diventata troppo seria. Prima era più simpatica. Dai ragazzi, lasciatela in pace. Ha il diritto di sbattersi quanto le pare. Dopotutto io l'ammiro. Vorrei io riuscire ad avere la sua costanza e la sua determinazione. Grazie, Carlotta. Ma hai cambiato anche l'alimentazione, vero? Sì, ma la cosa più importante è l'allenamento regolare. Se vuoi vedere dei risultati... Sì, però potresti condividere la tua tabella alimentare con noi. Almeno potremmo utilizzarla. Non so, sapete... Ognuno ha il proprio metabolismo Lasciala allora. perdere Non vede che vuole tenere i suoi segreti per sé? E poi non ci vuole un genio per dirti che se vuoi correre più veloci Devi smettere di mangiare tutti i giorni al McDonald's Ecco, ora mi hai fatto venire voglia di un Big Mac con le patatine Sei senza speranza Però un gelato dopo scuola me lo prenderei volettieri Ci state? Perché no, tanto l'autobus alle 4 Guardate che i gelati li fanno anche da McDonald's Sì, ma fanno schifo e tu, Luci? Ti unisci a noi? No, devo tornare subito a casa. Anzi, scusate, ma voglio correre gli ultimi dieci minuti prima dell'ora di pranzo. Ci vediamo a mensa. È libero qui? Sì. Ma non mangi niente? Non mi sento. Non sto molto bene di stomaco oggi. E allora fai bene a digiunare. Probabilmente il mal di pancia ti è venuto a causa del cibo della mensa. Però non mi sembra che tu faccia complimenti. Stai mangiando come un maiale. Eh, sono giovane, devo crescere. E quello cos'è? È un integratore di sali minerali, serve a recuperare i liquidi e a limitare il senso di affaticamento. Che fanatica! Magari prima di bere quella roba dovresti mangiarti una bella bistecca, quella sì che ti farebbe bene. Poi quella polverina ha pure un colore strano! Ma che c'entra il colore? Se una persona fa sport è chiaro che debba prendere degli integratori, no? E poi sembra che la cosa abbia dato i suoi frutti. Hai messo su un bel fisico, Lucia. <ride> ma ci stai provando? Oh, beata te! Guarda quanto sei dimagrita! Io ci ho provato mille volte ad andare a correre. Solo che dopo dieci minuti mi devono venire a recuperare con la bombola dell'ossigeno. All'inizio è normale. Però, davvero, l'anno scorso non eri così. Quanti chili hai perso? Ma... non so. Non mi sono mai pesata. Fa finta di non dare importanza alla cosa, ma secondo me... Una così fissata si ricorda pure il numero di etica perso un mese fa. Ma quale fissata! Fa benissimo! Pure noi due dovremmo prendere esempio, solo che tu non collabori mai quando ti propongo di andare in palestra. E certo, ha parlato Federica Pellegrini, la sportiva del gruppo. Sei sicura di non mangiare? Guarda che se vuoi mi sono avanzate delle carote qui. No, grazie, davvero. Ma la smetti di essere così pesante? Quale persona sana di mente vorrebbe finire degli avanzi dal tuo piatto? imbecilli smettetela sembra di stare all'elementare io me ne vado più che mi cada qualche pazzicci boh dai dove andate stavamo scherzando aspettateci tesoro volevo dirti che oggi farò un po' tardi perché in ufficio sono tutti malati e c'è da diventare matti, c'è da fare il doppio del lavoro dobbiamo assolutamente consegnare alcune pratiche vabbè. comunque volevo dirti che arriverò per le sette e mezzo tu per le sette e un quarto metti sull'acqua per la pasta ok? a stasera, baci Le istituzioni in questo momento. La concorrente di questa sera è appena arrivata, come si chiama? Irene! Da dove? Vengo da Empoli! Da Empoli! Guarda che spostare in continuazione quei piselli a destra e a sinistra non li farà sparire dal piatto. Guarda. Come? No, è che non ho molta fame. Posso alzarmi? Ma non hai mangiato così niente. La pasta non l'hai voluta, finisce almeno al carne. Non ne ho voglia, è tutto il giorno che mi fa male lo stomaco. Eh beh, potevi dirmelo, ti avrei preparato del riso bianco o del brodo. Non importa, tanto non mi sento di mangiare nulla. Lucia, questa storia deve finire. Ma non è che magari ti dà fastidio quello che ti danno da mangiare a scuola? No, non stavo bene già da stamattina. Eh, ho capito, ma capita un po' troppo spesso, eh. Io domani chiamo il dottor Vincenzi e gli chiedo il nome di un bravo gastroenterologo, così la settimana prossima ti ci porto. Mamma, per favore. Lucia, dobbiamo fare a modo mio Dobbiamo sentire uno specialista e capire il motivo di questi continui disturbi. Così magari vediamo se è anche il fatto che ti allevi troppo, lo sport che fai. La porta che ti Lucia! Lucia, che Lucia! Lucia! Faccio il Lucia! Lucia! Lucia! Sei sicura di non volere almeno un po' di latte caldo? Va bene, come vuoi. Adesso cerca solo di riposare, eh? Tesoro mio. Vedrai che andrà tutto bene. Mamma. Dimmi, amore. Domani non chiamare il dottore. Non ci voglio andare dal gastroenterologo. Certo. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. L'affronteremo insieme, questa cosa. Io, io non so ancora come ma troveremo il modo mi aiuterai tu hm? mi spiegherai tu cosa c'è che non va e domani domani domani intanto intanto a scuola ti ci accompagno io